Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo su Brawl Stars, è finita la lega dei trofei E quindi farò sete di power e poi ci andiamo a aprire cassa enorme e mega cassa insieme Questo video voi lo starete vedendo di sera E ehm, probabilmente oggi eh, alle 18 abbiamo fatto una live stream insieme Quindi credo che ci siamo divertiti abbastanza Eccoci appunto, ho guadagnato qua più di 5.000 punti stellari Molto buono, ne ho 26.000 Adesso non ero ancora entrato. E qui ho perso tantissime coppe. 70 raddoppi gettoni. Ho anche l'uster power di Jesse nel negozio. Andiamo, dicevo, a fare sete di power. Dicevo, andiamo a fare di power. Cioè, rifugio d'emergenza. Provo col mio Leon. Che era 716. Quindi è droppato 6,50. E vediamo un po' di prenderci queste 34 coppettine. Che questa è anche una mappa molto buona per Leon. In realtà tutte le mappe sono buone con Leon, poi basta saperle utilizzare al meglio. Ci sono anche forse i power-ups del centro, la vedo dura però vediamo che cosa riusciamo a ottenere. Credo che quella Shelly lì sia un bot, no, non è un bot. No, Non l'ho colpita, Quattro power-ups, la no, Jessie non l'ho colpita, ok la Nite è presto è andata giù. Provo a pushare l'altra e uso la ulti per cercare di pushare la Shelly, che è... ho usato la ulti e quindi ho sprecato completamente l'invisibilità. E... Uccisa senza troppi problemi, Leon è veramente molto molto forte in queste occasioni. Se riesco a caricarmi la ulti è anche meglio perché... Quel corvo potrebbe essere un problema Credo che userà lo scudo Eh infatti Mi ha rallentato Ha eh, il gadget Quello che rallenta Direi che Potrei pushare La Jessie Eccola qui Un colpo mi è bastato Per tirarla giù Molto buono Il corvo mi sta pushando Mi sta anche rallentando Però Ha ah, ah, sia lo scudo Che il rallentamento Ma ah. no, aspetta Sembra Sembra che, ave, sembrava che avesse Sia lo scudo Che il rallentamento per fortuna un altro corvo, ottimo. Allora, il boh, credo che piazzerà le mine, vediamo se il clone lo triggera, no. Gli ho fatto sprecare una mina. Qui c'è il corvo, qui c'è il boh. Mi sta, quel corvo lì, mi ha fatto 800 da quella distanza. Molto molto buono. I due si sono alleati involontariamente. Al bo gli tolgo subito il totem. Il corvo cerco di farlo fuori o almeno di caricarmi la ulti. Il boh è dietro al muro. Corvo colpito. Corvo colpito. E adesso con la cura cerco di vincerla senza problemi la prima vinta. E' portata a casa tranquillamente più 34, io 38 mi ero sbagliato ed eccoci quindi al momento tanto atteso apriamo come prima cosa la cassa enorme ci deve essere uno skip per qualcosa di luminoso attenzione no solo monete ed ecco qui la mega cassa ragazzi 3 2 1 nulla deludente come al solito però comunque un po' di monete le ho trovate, potrei portare dei brawler al livello 7, ma in realtà aspetto perché devo fare energetica al livello 9. Vi ringrazio per aver seguito questo video e noi ci vediamo appunto al prossimo video. Ciao a tutti!